Bella ragazzi e bentornati in questo nuovo video, io sono GasGas0608 e oggi ragazzi noi siamo qui eh, con un video abbastanza speciale direi anzi moltissimo. Oggi ragazzi sono qui eh, per presentarvi la mia nuova tra virgolette postazione eh, ma non perché ho cambiato... E gaming room o altro tipo green screen ho aggiunto un green screen eccetera ma ho cambiato eh, i miei tra virgolette eh, attrezzi e ci tenevo a farveli vedere proprio in questo video ma prima di iniziare vi ricordo di lasciare un bel like avete 5 secondi 5, 4, 3, 2, 1 e partiamo ragazzi Ebbene sì, ragazzi, questa è la mia postazione da uh, gaming. Eh, ragazzi ci tenevo a precisarvi, che eh, in questi video oh, in questo video non voglio scontrettare nessuno. Però, ragazzi, eh, sono, eh, devo dire che sono rimasto molto colpito da questi attrezzi. Mi sono trovato davvero bene ragazzi, mi sono trovato davvero bene con questi attrezzi da gaming con questi oggetti